Ciao, sono Luca di Mr. benvenuti e benvenuti. Oggi vi voglio mostrare qualcosa di interessante perché quasi all'improvviso, qualche ora fa, finalmente il mio Samsung Galaxy S8 ha cominciato a parlare. E allora ecco Bixby Voice. Allora diamo un occhio insieme a come funziona esattamente Bixby Voice che da qualche ora è stata eh, attivata o è stato attivato, è l'assistente eh, virtuale eh, di Samsung, attivato in lingua inglese eh, a livello eh, globale. Eh, è specificato tra l'altro eh, nelle impostazioni, nel momento in cui si fa il, la prima Installazione che presto ci saranno altre lingue disponibili. Intanto funziona in questo modo: per richiamare Bixby Volks bisogna tenere premuto il tasto laterale. Vedete, in questo momento lui sta interpretando essenzialmente quello che io sto cercando di dire. Mm, provo a lasciare adesso il pulsante vedete lui in questo modo elabora essenzialmente eh, tutto quello che ho detto ma non eh, riuscirà eh, a capire eh, quello che eh, gli ho chiesto uh, look like there is a connection problem eh, adesso c'è un problema di connessione allora eliminiamo eh, per eh, sicurezza il wifi riprovo ancora eh, una volta open camera Vedete, io lascio il pulsante e lui mi sta eh, attivando in questo momento eh, la funzionalità. Ma proviamo qualcosa di un po' più sofisticato a eh, telefono spento. Open camera and take a selfie. Vedete che lui essenzialmente gira e... Ha scattato esattamente quello che gli ho chiesto, vedete, perfect, got a shot e quindi in questo momento lui ha realizzato essenzialmente un eh, selfie eh, esattamente come eh, gli ho chiesto. Per accedere a Bixby nella versione normale, vedete, basta premere invece in modo semplice sul pulsante laterale oppure il suggerimento è anche quello di fare un movimento, scusate, sullo schermo, almeno questo, torniamo indietro, ecco, questo ci dice un movimento vedete, laterale da quello che è l'edge opposto a quelli invece in cui ci sono i comandi abituali. Ma quali genere di comandi eh, si possono eh, utilizzare? Vedete, in questo modo non appare essenzialmente eh, il, eh, il comando vocale di Bixby quando non schiaccio il bottone, invece vedevo che, eh, adesso vedete, compare per un secondo il logo di Bixby e poi eh, scompare eh, quando premo eh, velocemente il pulsante laterale. Se invece premo a lungo, si attiva Bixby Voice Open, calendar ok vedete mi sta facendo vedere eh, il, il calendario adesso eh, non c'è bisogno eh, di mostrare i miei appuntamenti nessuno perché nessuno ha voglia di eh, incontrarmi eh, però essenzialmente vedete per scoprire mh, quale altre possibilità avete di eh, fare comandi vedete eh, qui c'è la classifica ad esempio dei eh, top 100 dei comandi più eh, utilizzati in Bixby oppure eh, se volete vedete, in eh, questo modo potete fare la ricerca dei eh, comandi e trovare e trovate essenzialmente eh, tutti i comandi che potete utilizzare con eh, Bixby eh, open clock and delete all, all of my alarms eh, quindi aprire ad esempio eh, l'orologio e cancellare tutti gli allarmi, oppure open clock and set a timer for 5 minutes in questo caso eh, si mette un eh, diciamo timer quindi per ad esempio non so, in cucina quando avete bisogno di eh, controllare la cottura della pasta, open clock and change my 7 a.m. alarm to 6:30 a.m., eh, quindi avete ad esempio qua tutte le possibilità di interazione eh, con eh, il vostro eh, orologio. Eh, avete la possibilità di fare eh, zoom in ingresso e in uscita, di fare addirittura lo scrolling eh, delle vostre eh, immagini, avete la possibilità di tornare indietro, eh, vedete di accendere e spegnere la rotazione, eh, avete veramente un miliardo di comandi. Io credo che la cosa più complicata eh, di Bixby sarà... È quello di veramente imparare tutto questo genere di interazioni apri messaggi e cancella tutti i messaggi e le conversazioni che hanno la parola, che hanno la parola David la keyword, la parola chiave David apri i messaggi e mostrami le foto delle conversazioni con Davide vedete a seconda delle applicazioni che voi utilizzate eh, le interazioni sono veramente tantissime in questo punto potete ad esempio eh, andare alla ricerca eh, delle interazioni con eh, l'applicazione eh, contaz vedete no? Avete, eh, apri eh, l'applicazione telefono e eh, spegni nascondi eh, i contatti senza numeri allora il vero lavoro sarà andare a scoprire eh, tutto ciò che eh, si potrà fare con il proprio telefono, ripeto per il momento eh, solo in eh, inglese, guardate ad esempio quante interazioni eh, potete svolgere con eh, la telecamera, eh, apri Samsung Notes e search eh, e cerca le note che contengono una parola meeting e quindi accendi la camera frontale in alcuni casi delle interazioni che onestamente sono un po' anche eh, lasciano un po' il eh, tempo che trovano però insomma giusto per darvi un'idea questo è lo scrolling eh, delle eh, interazioni che potete avere con la vostra eh, telecamera devo dire che sarà abbastanza complicato eh, riuscire a eh, impararle tutte io volevo vedere ad esempio mh, quante chiamate in quale modo si eh, può Sfruttare un'interazione eh, chiara mm. <coughs> e veramente sono eh, tantissime. Allora abilitato per il momento in lingua inglese aspettiamo a questo punto di sapere quando succederà questa stessa cosa anche in italiano ma le anticipazioni erano che avremmo dovuto attendere almeno fino al periodo di Natale adesso vado un po' a studiarmi Bixby e poi magari nei prossimi giorni torniamo ad aggiornarci su questo argomento ciao